che ha lanciato tante suggestioni Conoscete? Della tecnologia associata agli alberi, Perché gli altri che vivono nel contesto urbano vivono nella città e la città prima di tutto deve funzionare. Un altro ideale. parliamo quando parliamo di alberi antropizzati sostanzialmente di conflittualità. Guardate che non hanno il termine della professione dell'alboricoltore, dal secondo dopoguerra questa conflittualità ha condizionato in maniera profonda la relazione che noi abbiamo con gli alberi e con la natura più generale. Imagini di questo villaggio. la fragile illusione che la tecnologia di cui ci siamo circondati, così rapida, così efficiente, possa allontanare quella possibilità. Bene, il mestiere dell'agricoltore per decenni è stato quello di difendere la tecnologia dell'uomo, questa fragile illusione, dall'attacco della natura. Quindi gli agricoltori combattevano in una certa misura gli alberi, non li tutelavano. Ma oggi siamo passati C'è una natura ricostruita circondata dall'operato del mondo. Quindi oggi il paradigma si è spostato completamente. Dalla difesa No. chi non gli dava a tenere perversi deve conoscere le regole per poterlo utilizzare. Immaginate che questo non compiuto riconoscimento di natura vivente all'albero ancora oggi è quello che sottende la relazione che la maggior parte delle persone ha con gli alberi. Se mi dà fastidio, oggi mi dà. Se mi dà fastidio, oggi lo trovo. Se mi dà fastidio poi mi il, il marciapiede che lo circonda. La imola che lo circonda questo per rispondere all'esigenza di metterlo. E paradossalmente la risposta più recente a questa visione depotenziata dell'albero è quella altrettanto scientifica che prevede il rispetto all'albero dell'albero solo quando lo rende simile a me. Capite che per me, Forse può sembrare un po' paradossale, hm? cioè ma di sicuro nessuno ha attaccato il cervello quando ha realizzato, non so neanche come fosse il progetto. Ma evidentemente c'è un tale svilimento dell'albero in questa della, della realizzazione che lo vede come qualcosa di dovuto. Poi ancora, sacrificare gli alberi, gli investimenti, la spesa sugli alberi in nome dell'erba. Il 70-75% dei bilanci comunali va a finire nello uno dell'erba, che si verifica. fatto con gli della nell'albero vi assicuro che oggi abbiamo tutte le conoscenze per poter gestire gli alberi in maniera appropriata abbiamo le competenze abbiamo i tempi e abbiamo anche il denaro se lo mettiamo di sprecare dobbiamo cambiare il nostro modo di vedere gli alberi e quindi dobbiamo avere un atteggiamento che non può che fondarsi sull'etica un atteggiamento eticamente sostenibile che riconosca all'albero una dignità definitiva Scollegata alla mia natura umana, separata da me. E quando noi definiamo l'etica in termini ambientali, beh, vedete, questa presuppone tre cardini fondamentali: il rispetto, la cura responsabile e l'amore disinteressato. E adesso cercherò molto rapidamente di passare attraverso questi tre elementi che, in qualche modo, ritengo possono essere rivelatori di una strada, di un percorso che noi possiamo intraprendere. Il rispetto, il rispetto presuppone conoscenza. Il nemico principale alla mia attività quotidiana di buona gesta, che mi ha messo figlio a grado di fare degli alberi, è l'ignoranza del mio interlocutore, il proprietario dell'albero, il suo gestore, che non è di cogliere l'essenza profonda dell'albero, di capire... Le radici poetiche di questa citazione, è eh, ripresa da Shakespeare Eppure, guardate, nel 1700, questo botanico, questo scienziato, che era Peter Collins, non, non trovò altre parole che quelle di una poesia che sembra quasi un like per descrivere scientificamente il ciclo vitale delle terre o dei castagni. Cento anni per crescere, cento anni per. 100 anni per cariarsi e forse altri 100 anni, 300, 300, 300, scusate, e forse altri 100 anni per scomparire definitivamente. Cosa ci dice questa descrizione dell'albero? Ci porta nel principio di transgenerazionalità degli alberi. Il che significa che quando un albero è in grado di svolgere il suo processo vitale in maniera più alta, beh, era di quando c'era il qui oggi che ci sono io e probabilmente sarà di quando ci saranno i miei disinformi io non sono combattito ciccina nella vita di quell'altro, perché molte vite d'uomo stanno nella vita di un'altra e quindi abbiamo bisogno di una continuità che sia essenzialmente culturale che si basi sulla conoscenza e che riconosca e alberi, la capacità, l'ha detto il professor Montecchio prima, di reinventarsi costantemente un albero, secolo dello stesso albero che all'inizio del 1900 ci viene restituito come un albero sofferente probabilmente alla salute della morte e poi negli anni 2100 cent'anni dopo il 90% di casi degli alberi urbani noi siamo la causa della fiducia degli alberi perché questa immagine di non vi è consuerta ve lo chiedete per due motivi fondamentali il primo è che voi questo cambiamento non avete nessuna possibilità di misurare perché la vostra percezione beh ormai non produce più ossigeno come dieci alberi giovani e lo farete a parte e quindi perderete tutto il resto della storia che forse potrebbe essere narrata anche ai figli dei figli dei vostri figli e gli alberi sono in grado di perdere parti perdono continuamente parti si chiama crescita sottrattiva. Ciò che non serve viene eliminato e offerto al riciclo perché gli alberi sono esseri sedentari. Un progetto di vita millenario esattamente nello stesso luogo. Nessuno andrà a concimare. Gli alberi riciclano se stessi. La caduta delle foglie è ciò che alimenta la produzione delle foglie nel prossimo anno. Il cavitarsi all'interno è ciò che permette all'albero di costruire legno nei prossimi decenni. Certo, questo comporta anche cedimento strutturale di una parte dell'albero. Ma se noi abbiamo atteggiato sotto siamo effetti collaterali un comportamento dell'albero che si inserisce a pieno nel titolo nella sua fisiologia. Dobbiamo smettere di immaginare che il cedimento di un albero sia un aspetto di natura patologica. E il legno morto è ciò che alimenta, perché gli alberi sono l'unico tramite ¡Gracias! se è pieno di vecchio di libero non perdete non buttatevi giù dal gruppo non andate a far mai se non sapete solo contare perché mai non posso accettare che cade una ho bisogno di immagini e di occhi in piana se Stefano ore con cui abbiamo diviso tanti album. Un'immagine agita, se vedete nel motore di ricerca Gitta Ferrara, verranno fuori decine e decine di immagini di persone sedute sulla branca di, di quell'arco. Purtroppo l'anno scorso quella branca c'è nessuno si occupava particolarmente di quell'arco, ce ne sono tanti da seguire fuori strada, quindi non era gestito forse nella maniera più adeguata. Ma sapete cos'è è accaduto il giorno dopo il ricevimento? Che non ha Messo che i social sono stati inondati, vi lascio leggere, da una quantità enorme di messaggi, di cordoglio. Erano persone che, che dicevano: Ma no, io facevo le foto quando ero un bambino con mio nonno non su quella tratta, oppure eh, io sono un insegnante, il vicino cioè, diceva che sono andato anch'io ogni anno. Fatemi un per svolgere il mio processo vitale e datemi uno spazio di guacola che possa portare a termine. Diritto all'autodeterminazione della forma. Lasciatemi portare a termine il mio progetto, non forzatemi. Per esigenze contingenti che forse tra un mese saranno già superate. Lasciatemi fare crescita sottrattiva, lasciate che le mie voglie che hanno a terra io possa riassorbirle. Diritto al riciclo di se stessi. essere portati fino alla morte, finché morte non soprattutto, compatibilmente con il contesto nel quale sono inseriti e diritto alla narrazione Bisogna che gli altri raccontino delle storie degli uomini che hanno vissuto con loro. E noi dobbiamo mantenere, dobbiamo dover mantenere viva questa memoria. Quindi parlare di gli non requisiti... una corretta gestione ma per poterli massimizzare gli alberi devono venire garantiti la loro integrità quindi mantenere l'integrità degli alberi e assegnotare regmi e tempi vuol dire garantire la massimizzazione degli obiettivi di lungo periodo e sapere che ogni mutilazione che fa di dare le luci le, le luci su un intero albero. l'albero che vedete rappresentato in questa immagine è un albero in una piccolissima frazione del in Treviso si chiama Salvatore è un albero estremamente amaro fa parte della storia perché si trovava a dibattere di un tema comune, e quel tema comune era l'albero che li univa tutti e quindi quell'albero aveva permesso alla comunità di sentirsi Italia. Se io quell'albero avessi fatto tagliare, se il comune avesse deciso di farlo tagliare quella comunità avrebbe perso qualcosa che non aveva nulla a che vedere con la comunità.